Presidente, rispetto all'implementazione del piano assunzionale va da ricordato che eh, l'ordine eh, del giorno è stato presentato appunto il 14 dicembre e poi nell'arco nel corso del mese di dicembre poi c'è stata effettivamente un'implementazione, quindi diciamo potremmo dire che è una richiesta sicuramente superata, però eh, nell'ottica sicuramente di eh, proseguire nell'attività di implementazione del personale, visto che dal 2010 a oggi si è probabilmente assunto molto più nelle partecipate eh, all'interno della pubblica amministrazione, eh, rappresenta il Movimento 5 Stelle eh, voterà all'ordine del giorno 717, 718 e 719, eh, con, voterà eh, favorevolmente, quindi se il consigliere che era eh, poi eh, magari eh, non farà eh, l'intervento, insomma noi voteremo ah ok, no, non avevo sentito, quindi 717, 718, 719 noi voteremo favorevolmente, così almeno possiamo tranquillamente andare avanti. Grazie.